C'è io, guarda, mi metto qua, guarda, faccio il balletto. Mi metto io qua. Vediamo se funziona. Se, ci, se arriveranno più sub dopo questo balletto, spettatori. Le stesse tipe? Tipe, finora, ora. Le tipe che è? Aspetta, metto occhiali d'attico. ho oh, perso occhiali di sempre positivo. Metto questo ok cioè io dovrei fare uno, due, due ore due ore dei contenuti su twitch così al ritmo del ventilatore oppure com'è Io oggi farò tutti i contenuti così Forse funzionerà Да, ты